salve amiche ed amici eh, purtroppo ho avuto dei problemi di wifi allora ho finito eh, ho, ho interrotto il video giusto quando è ritornato il wifi vi dicevo i new orleans festeggiano tanto il carnevale eh, come halloween quindi per i nordamericani sono delle feste laiche non credo che la maggior parte delle persone che celebrano il carnevale o Halloween siano dei satanisti credo piuttosto che siano delle persone comuni e correnti che si vogliono divertire e che brutto è quando uno fa un live con il cellulare e gli cade il wifi non so per quale ragione speriamo che non succeda di nuovo però, visto che sono le 18:20, già sono stato più di 10 o 20 minuti aspettando che ritornasse il wifi, perché non mi piace che si stronchi così il live per colpa di problemi di wifi. Quando succede veramente molto brutto e io sono pignolo. Allora, vi ringrazio a tutte e tutti di, di seguirmi. Io faccio questo, eh, finisco di fare il lo streaming questo video in streaming in live, eh, giusto per salutarvi perché penso che già eh, gli argomenti li avevo finiti, e gli darò il titolo a questo nuovo live che gli avevo eh, correggerò questo questa sera perché già adesso ho da fare, devo uscire ma gli darò il titolo come continuazione del live che ho fatto dopo tanto tempo eh, che ho fatto che ho appena finito poco fa eh, ho dovuto interromperlo perché si era finita la connessione con eh, con internet e eh, quindi gli darò il titolo eh, saranno due live uno corto e uno largo ma questo lo faccio perché vuole essere eh, il termine la chiusura per chiudere bene per stavo dicendo che a new orleans fanno due carnevali all'anno uno è halloween che è il carnevale che per me è la versione anglo americana del nostro carnevale e un altro è, eh, eh, è il carnevale normale come quello di viareggio quindi voglio dire, già che della Bibbia si può dire poco di chi l'ha scritta, come l'ha scritta, quando l'ha scritta e tutto il resto. Eh, sarebbe veramente assurdo eh, voler criticare una forma di. Una forma di, di, di festeggiamento ormai laico perché anche il natale laico e tutto laico eh, nel mondo ci si rivolge alle chiese per sentirsi bene con la coscienza ma credo che in pochi credano nell'aldilà eh, quindi in questo mondo sempre più laico sempre più ateo in cui le chiese servono soltanto da paramento sociale da paraocchi eh, per giustificare magari le proprie malefate eh, si dà ascolto a, a quelli che ancora dicono di essere degli integralisti cattolici e che è veramente eh, il mondo eh, è pieno di diavoli di influenze oscure maligne che esiste la magia nera eh, ancora sono venduti libri come questo ne ho tanti altri che io letto per curiosità i misteri dell'occulto veramente che la precognizione nella vita quotidiana oppure non so eh, le, i sensitivi eccetera ma io vi consiglio di leggere un gran libro di un gran giornalista che ha investigato eh, ha investigato nel mondo del paranormale vi consiglio di leggere questo viaggio nel mondo del paranormale di piero angela io ne parlo in un video che voi troverete nella nella mia rubrica letteraria il mio angolo letterario viaggio nel mondo del paranormale di piero angela che lo comprai quando er lo comprò mio padre quando io ero bambino a 7.000 lire e eh, credo che uscì eh, sì, uscì nel 78 quindi io avevo nove anni e eh? ecco eh, ancora attuale leggete eh, di piero angela viaggio nel mondo del paranormale per sapere che cosa c'è di vero nel paranormale Poi arriverete alla mia stessa conclusione che le cose di religione eh, sono parimenti incredibili perché tutte incluso quella cattolica contengono miracoli voli chiaroveggenza diciamo che le religioni a me mi hanno sempre interessato ma non come praticante perché sono sempre stato ateo e continuo ad esserlo ma mi hanno interessato dal punto di vista antropologico etnologico culturale sociologico sociolinguistico linguistico ho letto testi accademici sulle religioni ma tutte tutte eh, sono fallaci come oriana e poi che vi dire che questa sera editerò un video di tutte eh, perché ho già pubblicato in youtube ed in instagram il caso dell'assassinato massivo in eh, eh, Las Vegas eh, durante il concerto, nevada, e l'ho pubblicato anche in Instagram. Come ho detto nel live precedente, che ho appena chiuso perché eh, l'ho voluto chiudere, non ci avevo. Forse se avrei aspettato un paio di minuti in più avrei continuato il live, però in questo modo è anche venuto bene il fatto che. Perché così e eh, non faccio un video che duri l'altro eh, streaming è durato quasi 60 minuti adesso chi eh, vuole guardare questo video questo video al momento sono 7 minuti con 24 quindi non deve vedere un video di eh, 70 80 minuti eh, già è molto che uno guardi per intero un video di 59 minuti con questo vedrà un video di 10 o 20 minuti allora eh, questa sera caricherò, lo do per certo, un video con degli spezzoni di tutte le violenze che sono successe eh, nel referendum catalano. Eh, violenze inaudite e nell'altro video che io faccio questo nuovo streaming perché non mi va che cade il wifi e io devo lasciare sospesso una frase. Eh, lo faccio proprio per correttezza con quanti di voi. Hanno guardato il live precedente e si sono trovati con che è stato stroncato questo video lo faccio per eh, continuare per terminare quel video che termini con un saluto allora eh, violenza inaurita in spagna eh, in spagna e vi ho spiegato nel live che ho fatto anteriormente eh, quali sono state le cause e le ragioni le cause sono che eh, con la forza sono stati unificati questi regni eh, a quello centrale e poi gli hanno proibito il vasco il catalano eh, l'andaluso gli hanno proibito le culture regionali però gli hanno dato l'autonomia perché sono arrivati a dei negoziati con i vaschi nella vasconia eh, perché gli hanno dato autonomia economica e allora hanno disarmato in quel modo l'ETA che adesso è un partito militare l'ETA a Catasumie invece a, a ai catalogni gli hanno tolto l'autonomia la, fiscale regionale e adesso vogliono l'indipendenza e, e, e tutti sono preoccupati perché anche in Italia che non riescono a ottenere l'indipendenza fiscale ed economica vogliono diventare nel nord la lega degli stati a parte o magari fondersi con la germania o cose del genere quindi tutto nasce come le guerre anche le guerre civili di secessione eh, dalla ricerca di autonomia economica non ci scordiamo che tutto fa presagire a che tanto peggio tanto meglio per la causa indipendentista nel senso che la repressione brutale cieca del governo centrale di madrid del premier rajoy e del re che non hanno parlato delle vittime dei morti dei feriti della, della repressione poliziale adesso come al solito prenderanno i quattro deficienti e li renderanno responsabili della repressione poliziesca ma invece hanno obbedito a degli ordini degli ordini politici allora che è successo in, in spagna con la guerra civile che eh, la monarchia era così arretrata così eh, ottusa così rigida che metà degli spagnoli hanno votato per la repubblica poi è arrivato franco che per sostenere la monarchia ha eh, fatto guerra alla metà degli spagnoli che si erano dichiarati in anarchia con la monarchia e quindi c'è stata la guerra civile che è durata anni e che è potuta finire dal lato eh, de, con una vittoria dal lato della monarchia e dei franchisti per l'intervenzionismo dell'italia fascista e della germania nazista che sono andati a bombardare le città che erano in mano ai cosiddetti sedicenti insorgenti secessionisti che erano secessionisti perché avevano votato per la Repubblica e non volevano più la monarchia. Fra le varie città distrutte, con migliaia e decine di migliaia di morti per le strade, c'è stata Guernica, eh, di cui Picasso ha ritratto un quadro di tutta la distruzione, la devastazione che sta in Nazioni Unite. Quando hanno dichiarato nella sala st stampa di Nazioni Unite l'invasione a Iraq, si sono ben guardati di coprire il quadro. Di guernica di Picasso perché una denuncia contro la guerra. Quindi adesso sì che vi devo lasciare, c'è cioè il wifi che funziona, ma vi devo lasciare e il video, lo caricherò questa sera, lo vedrete forse domani. Arrivederci e grazie di seguirmi. Video che vi piacciono, compartite, dategli like e mettete mi piace. Mi raccomando, aiuterete il mio canale a crescere.